Buongiorno, in questo video parleremo di Delegation partendo da un esempio Allora, qui abbiamo una pagina che contiene un bottone che è questo qua accanto, con su scritto vecchio il bottone ha queste caratteristiche di stile perché io in stile.css ho messo che lo sfondo doveva essere blu, che ci doveva essere una certa distanza tra il testo e il, il bordo e che il font size doveva, la dimensione del testo doveva essere di 20 pixel in azzurro. Ed è questo il primo, questo qua. Sotto vecchio c'è un div che è vuoto, quindi se io scrivo XXX vedete dove si trova, ok? Però per ora è vuoto è un, uno spazio identificabile tramite questo id spazio vuoto che cosa voglio? voglio che cliccando sul bottone compaia un altro bottone esattamente della stessa cosa cioè voglio che qua dentro questo div se clicco su vecchio compaia un bottone però non mettiamo nuovo ok? quindi che cliccando su vecchio venga aggiunto a questo div, all'interno di questo div, un bottone. Allora, per far questo ho fatto uno script e vediamo la, il modo tradizionale con cui l'abbiamo fatto fino adesso, che è questo. Allora, ci ricordiamo che dollaro function per tagraffa dice, ok, eh, non appena il documento è stato caricato, esegui tutto quello che c'è dopo, che sono queste robe qua. Allora, che cosa gli ho detto? Ok, quando clicchi sul tag button, e cioè quando clicchi su vecchio, su questo qua, esegui questa funzione. Cosa fa questa funzione? Prima di tutto fa un console.log, cioè scrive eh, qua in console, qui scrive ho cliccato un bottone, e poi va a selezionare spazio vuoto, cancelletto spazio vuoto, cioè va a selezionare questo div, e all'interno ci appende, ci aggiunge quello che volevamo cioè button, nuovo, slash button ok? allora vediamo se funziona clicco su vecchio e mi compare il nuovo bottone questo in console e questo, eh, e questo nella pagina web se adesso lo faccio nuovamente cioè riclicco vecchio succede sempre la stessa cosa quindi si aggiunge un altro bottone. Se vogliamo vedere il codice, il codice mettiamolo qua, vediamo che c'è il bottone vecchio qua e poi 3 l'ho cliccato tre volte, button button button nuovo. Ok, adesso la domanda è io ho fatto questa cosa generica sul generico bottone quindi siccome qui abbiamo button, nuovo button io mi immagino che cliccando su questo bottone compaia un altro bottone con su scritto nuovo cioè da 3 si passa a 4 però questo non succede, non succede neanche qua e non succede neanche qua succede solo su questo come mai? perché questa eh, azione questa funzione che ho associato al click su button, fatta in questo modo, funziona solo, solo sugli oggetti che ci sono nella pagina al momento del caricamento. In questo caso di bottoni ce n'è solo uno, quindi questa creazione di un nuovo bottone viene attivata, c'è cioè un trigger, solo, se, solo sugli oggetti del DOM che ci sono in questo momento, non su quelli che vengono creati dopo. Se invece vogliamo che quell'azione, cioè la creazione del nuovo bottone, avvenga su qualunque button, sia su quelli che ci sono alla creazione della pagina, che su quelli che eventualmente sono creati successivamente, non dobbiamo usare questa sintassi qua, ma dobbiamo eh, usare una sintassi, oh, scusate, oddio, control, okay, eh, dobbiamo usare, control, slash, Okay. Dobbiamo usare questa sintassi, invece che questa, dobbiamo usare questa sintassi qua. Quindi, non so perché non riesco a farlo, decommentiamo le linee, e queste le commentiamo. Commentare. Ok, Allora, vedete che la sintassi non è poi così diversa ve la metto in evidenza qua così le confrontiamo eh, invece di scrivere button.click function io che cosa ho scritto ho scritto il contenitore del documento ok on su qualunque bottone di quel documento qualunque quindi sia quelli che sono creati al lato della creazione che quelli successivi al clic Esegui questa roba qua e questa è identica alla precedente, quindi l'unica cosa che cambia è la parte iniziale, ok? Che adesso è così e prima era così. Allora adesso salviamo e vediamo se funziona. Quindi io cliccando su vecchio creo un nuovo bottone due volte. Adesso vediamo cosa succede se clicco su nuovo questa volta mi compare un nuovo bottone questo succede per tutti quelli che via via io creo ok, questo è un esempio di delegation e cioè è il modo con cui possiamo associare una funzione ad un elemento sia che sia creato al momento del caricamento della pagina sia che sia creato successivamente